Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, termino con questo video, prova di Biochì dei tre prodotti Biochì, il tannino di castagno, la bentonite e il caulino. Siamo a metà agosto inoltrato, ecco io alla fine ho dato soltanto tre trattamenti, nell'arco di un mese e 40 giorni circa. Vi faccio vedere un attimino come sono rimaste le piante e i frutti. Vedete? Questi sono pomodori pronti da raccogliere. Ma quello che mi interessava a me è vedere un attimino eh, l'avanzamento della peronospora. Ho iniziato il trattamento con questi tre prodotti dopo che ero stato già colpito dalla peronospora. Avevo le prime foglie eh, già colpite e ho iniziato a dare il trattamento. Devo dire con eh, assoluta franchezza che le foglie colpite sono rimaste lì e sono riuscito a contenere l'avanzata di questo fungo. Quindi ho salvato le piante nell'arco di un mese, non si sono ammalate ulteriormente, adesso a parte qualche foglia ma grosso non è risalita la l'infestazione di questo di questo fungo poi ovviamente ci sono delle eccezioni dove la pianta per altri motivi è morta e questo è un altro discorso però se noi guardiamo lì dove avevo avuto l'infestazione dove ero stato colpito diciamo che la peronospora mi è rimasta nella parte bassa delle piante e questo è stato un grande risultato davvero un grande risultato perché l'anno scorso in questo periodo avevo già tutte le piante secche e siamo pronti a raccogliere i frutti questi adesso più tardi le raccolgo facciamo la conserva l'ho dato anche sul basilico che è andato in fiore volutamente perché volevo poi salvare i semi per l'anno prossimo però in linea di massima sono davvero soddisfatto ce ne sono alcune che sono veramente belle guardate questa ancora quanto verde che ha E la parte colpita alla vera nospora in basso eccole qui queste qui, più secche sulle zucchine l'aspetto che mi ha più colpito è il fatto di averle salvate praticamente tutte dall'oidio. Ho arrestato l'avanzata lì dove c'era. Se avete visto l'altro video dove le avevo pulite, le avevo, avevo tolto le foglie più vecchie e quelle più colpite dall'oidio. Qualcuna era rimasta con qualche macchietta. Ho fatto poi il trattamento. Le foglie si sono riprese tutte e sono nate foglie nuove. Quelle qui abbiamo nuovamente i fiori nonostante ci siano 35 gradi fuori quindi se avete visto quel video avete visto anche che ho dato loro del, dello stallastico pellettato mezzo litro a pianta in forma liquida c'è qualche zucchina da raccogliere questa mi è sfuggita è diventata grossa ma in linea di massima le foglie sono ancora morbide al tatto questa è la polverina della, del caolino della bentonite ancora loro sono in produzione qualcuno ovviamente non l'avevo tolta ed è rimasta poi si è seccata questa poi dovremmo tagliarla bene alla base ecco qui ora vi faccio vedere invece la zucchina di confronto quella che non ho trattato con la, con questi tristi prodotti abbiamo l'aiutante ecco qui siamo nel reparto dove ho melanzane peperoni e 3-4 zucchine avevo il mais ormai questo è tempo di toglierlo e qui metterò qualcosa delle colture invernali allora questa pianta qui non l'ho trattata e come vedete le foglie sono tutte colpite dallo video a parte quelle 34 nuove che lo saranno a breve queste invece le ho trattate però non le ho ancora pulite quindi quell'operazione vi ho fatto vedere nel video qui non l'ho fatta quindi sono rimaste sia le vecchie quelle un po' colpite che quelle nuove belle Questa è bellissima, anche se qui la, la parte bianca di deposito del caolino della bentonite si vede poco, si vede che ero al fine ciclo della pompa e ne è andato poco, comunque dai, è ancora abbastanza bella. Anche questa, come vi dicevo, come vedete qua, le devo ancora, le devo ancora pulire. Le ho poi messo il crissi di prodotti anche sulle melanzane e ovviamente sui peperoni. E non ho malattie fungine sulle melanzane. Questa è quella vecchia, la foglia che avrei dovuto togliere. Le foglie in basso sono le prime. Anche sui peperoni. Ecco, i peperoni sono molto belli. Non ho alcun tipo di parassita né altro. A proposito dei parassiti, sui pomodori che ho fatto vedere prima, quelli che ho trattato abbondantemente con questi altri prodotti, non ho cimici per nulla. L'anno scorso a quest'ora ero invaso, ne avevo talmente tante che poi alla fine per disperazione ho tolto tutto. Avevo lasciato questi pomodori così in stato proprio brado, messi così erano avanzati. Questi ho fatto solo un trattamento la settimana scorsa perché ho visto l'infestazione di cimici, cominciavo a vedere le cimici piccoline. Guardate, questa zona qui io non ho trattato con nulla. Guardate, guardate che invasione di cimici. Maledette, guarda ma ah, ce ne sono proprio tante e dal momento che da qui ai miei pomodori quelli buoni quelli belli ci sono due metri ho voluto un attimino bloccare l'avanzata di questi parassiti non volevo fare trattamenti qua appunto per tenere il confronto però uno l'ho fatto perché sennò mi si infestava tutto l'orto e cimici onestamente non ne vedo più, se so, le sto cercando insieme a voi ma non ne vedo più, avevo qui proprio piccoli appena dischiusi sono pomodori che non valgono niente, questi qua li avevo messi soltanto perché mi erano avanzati ma non gli ho dato la cura che meritavano quindi finiscono così riporto solo nell'ultima parte qui ho altri pomodori di avanzo avevo messo la rete giusto perché non li ho innaffiati quasi per nulla quello che è venuto è venuto da solo avrò innaffiati 3-4 volte e anche qui ho dato un trattamento soltanto invece che tre vedete mi è rimasto ancora qualcosa però anche qui io cimici non ne vedo e vi dico che prima di questo trattamento sia qui che negli altri avanzati cominciavo a vedere le cimici quindi non lo so se è merito soltanto di questi tristi prodotti o un po' di fortuna ma io quest'anno cimici qui non ne ho e vi dico che siamo ad agosto inoltrato e l'anno scorso a quest'ora ero talmente pieno che poi dopo una settimana mi sembra che a fine agosto avevo tolto tutto perché era tutto immangiabile C'ho il cucciolo che mi segue di qua fatti vedere ok, tiriamo le somme su questi prodotti biochi li riprendo sicuramente sì, l'anno prossimo compro ciò che ho terminato ad esempio il caolino l'ho già comprato, ho comprato una confezione di 5 kg perché quello avevo finito, era solo, era solo un chilo 400 grammi a trattamento, fai subito quindi se mi sento di consigliarlo, assolutamente sì io l'anno prossimo inizierò subito, sin da subito con questo con questi tristi prodotti e abbandonerò del tutto la poltiglia bordolese, la terrò ben avanzata un po' ma la lascio lì, non la uso sono rimasto contento di aver scoperto questo, questo trattamento biologico, a fronte di una spesa alla fine i tre prodotti verranno una quarantina di euro, 45 euro tutti e tre, però il risultato è, è tangibile, almeno nel mio caso, eh. tanto che mi permetto di consigliarvelo, qua se va avanti così dovrei tenere queste coltivazioni ancora tutto il mese di settembre. Ultima nota, se cade della pioggia non troppo fitta. Non c'è bisogno di rifare il trattamento, ho visto, rimangono bianche le foglie, almeno per quanto riguarda il caulino e la bentonite. Invece ho avuto un acquazzone forte qualche giorno fa, qualche settimana fa, prima del terzo trattamento, di qualcosa mi aveva portato via e quindi tenete conto che se piove forte bisogna rifare il trattamento anche se lo avete fatto da pochi giorni. Bene, spero di esservi stato utile, sono contento di aver provato questi tre prodotti, e ringrazio Biochi che me li ha inviati i prossimi li acquisterò ovviamente se vi è piaciuto il video volete lasciare un like ve ne sono grato mi aiutate un po a far crescere il canale se vi volete iscrivere poi attivate la campanella gli approfondimenti su questo su questi tre prodotti li trovate anche sul blog unorsoincampagna.com è tutto per oggi vi ringrazio per essere stati con me vi auguro una buona giornata